Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un altro money glitch da fare da solo allora per fare questo glitch ragazzi bisogna stare in sessione privata, va benissimo e avere la modalità di puntamento manuale quindi potranno fare eh, questo glitch anche quelli di Xbox One l'ho fatto in questa maniera proprio per loro allora in primis ragazzi i requisiti quali sono? allora il primo requisito è che dovremmo avere una lg rh8 ok all'entrata del nightclub e poi dovremmo avere una lg retro custom da duplicare io adesso qui vi faccio vedere ragazzi io nel b3 ho queste tre lg retro custom ok a fine video diventeranno quattro quindi cercate di seguirmi e di capire bene quello che vi sto dicendo ora ne chiamo una dal B3 ragazzi ok? allora vi sto eh, sottolineando i garage per farvi capire eh, il senso del glitch però non è che dovete fare il B3 o dovete usare il B1 o il B2 potete usare quale cazzo vi pare io vi sto cercando solamente di chiarire le idee quindi a questo punto ragazzi che cosa dovete fare una volta che avete chiamato la vostra LG retro vi andate a posizionare davanti al bunker andate o su un amico che sta giocando eh, in un'altra sessione in modalità di puntamento diversa dalla nostra oppure su una community se non avete amici online io in questo caso vado su una community quindi andrò a eh, cercare una persona in questa community e farò partecipa a sessione ragazzi aspetteremo il caricamento accetteremo il primo messaggio skipperemo il secondo cancelleremo il secondo quindi entreremo nella base partecipa a sessione accetteremo il primo e cancelleremo il secondo messaggio ma questo solo dopo che saranno passati 60 secondi quindi aspetteremo 60 secondi in questa schermata dove ci dice attenzione insomma cazzi e mazzi e, eh, dovremo aspettare qui questi 60 secondi allora ragazzi io ho voluto fare questo glitch eh, è un insieme di bug non è una mia esclusiva sono bug vecchi fusi insieme ad un bug nuovo eh, diciamo che è stata una mia idea che è partita così non sono il founder questo ci, ci tengo a specificarlo eh, perché comunque eh, ognuno di questi bug ha il suo founder e io adesso non, non mi ricordo neanche chi è comunque va bene così specifico solo che non sono il fondere di questi bug ho solamente messo insieme più bug ho sfruttato vari bug per tirare fuori un glitch quindi a questo punto torniamo ai nostri 60 secondi passati 60 secondi cancellate il messaggio rifate un partecipa a sessione Attendete ovviamente il caricamento, accettate il primo e cancellate il secondo. Vi trovate qui, ragazzi, non potete muovervi, non potete fare nulla. Fate Criminal Enterprises Starter Pack e qui ora potrete muovervi. Premete triangolo, scendete dall'auto, ragazzi. Una volta scesi dall'auto, l'auto sarà qui. Allora, eh, noi l'auto possiamo salirci e tutto il resto però non potremo muoverla quindi che cosa dobbiamo fare entriamo dentro il nostro bunker e prendiamo il centro operativo non lo chiamo perché altrimenti mi sarebbe spawnato in culo al mondo ragazzi allora ho provato questo sistema perché l'altro sinceramente da avanti e indietro avanti e indietro mi sembrava un po troppo eh, scocciante qui eh, dovete andare solo avanti e indietro una volta sola ragazzi con questo glitch se fate tutto come lo sto facendo io vi ritroverete sempre le auto al posto giusto e non c'è lo sbatti di stare a mettere ogni volta l'auto lì o l'auto di qua o l'auto di là quindi a questo punto uscite dal centro dal eh, vostro bunker scusatemi ragazzi una volta usciti dal bunker nel mio caso mi basterà fare un pochino retromarcia e fermare il centro operativo mobile. Io ragazzi nel centro operativo mobile ho una LG RH8. È importante mettetecela perché altrimenti non vi sbaccherà l'auto. Vi darà la freccia, premete freccia a destra e ora sarete sbaccati. A questo punto rimandate il centro operativo in deposito e ve ne andate al vostro night club io nel mio caso il mio night club sta qui mi metto la meta se no ragazzi non è che mi perdo però e quindi me ne ritorno nel mio night club una volta che saremo tornati al night club dovremo fare o meno lo stesso bug non più o meno si sì, lo stesso bug ma con un cambiamento allora ragazzi vi faccio vedere l'auto non è in mappa ok quindi eh, questa auto ragazzi non è nostra se io vado a tentare di metterla dentro il diciamo la, la struttura dentro il night club eh, lui la lascerebbe mettere ma eh, diciamo che non diventerebbe una, una LG retrocast, ma, ma si trasformerebbe eh, in nulla cioè è come se non fossimo entrati con nulla in pratica quindi ricordatevi dovete fare questo passaggio che andremo a fare ora aspettate la mettiamo oh, comunque non è importante dove la mettiamo io qui ci ho avuto un attimo di indecisione, la volevo più vicina, più lontana però comunque sia non è importante dove la mettiamo ragazzi la mettiamo, la mettiamo qui fuori va benissimo insomma <ride> però io qui ci ho avuto un po' di indecisione ho detto vabbè la metto più vicina perché comunque stavo provando il glitch mentre lo stavo girando ragazzi quindi e... a questo punto ragazzi entriamo nel nostro nightclub e dovremo fare il passaggio che vi ho fatto vedere stamattina lo stesso passaggio ragazzi quindi andremo al bancone del bar premeremo freccia destra e subito start option come cazzo volete chiamare a questo punto andremo su Criminal Enterprises Starter Pack, cancelleremo tutto, avremo giustamente il menu come vedete, quindi dovremo camminare fino al nostro deposito insomma veicolo, quello che sta all'entrata. Come vedete ragazzi io qui ho il night club vuoto perché vi ho fatto vedere nel video precedente come si svuota in maniera tale che eh, comunque possiate passare liberamente. Quindi andiamo nel diciamo nel nostro nel nostro punto dove abbiamo l'auto e qui ragazzi, come avevo detto prima, dobbiamo avere una LGRH8 che facendo in questo metodo come sto facendo io, si sostituirà sempre, ragazzi. Quindi saliremo sulla LGRH8, acquisteremo un drink non so perché ragazzi però eh, dopo due tre volte i drink com cominciano a sparire non so perché eh, ragazzi quindi non me lo chiedete a questo punto ragazzi dovremo schiacciare X per prendere il drink e accelerare per uscire ci troveremo fuori dal nostro nightclub senza auto però in compenso abbiamo l'auto che abbiamo lasciato fuori a questo punto ragazzi dovremmo chiamare il nostro centro operativo che al suo interno ha una LGRH8 quindi una volta che noi abbiamo chiamato il centro operativo vi vado a spiegare che cosa succederà e perché non dovremo più rimettere l'auto eh, diciamo nel, nel parcheggio del night club perché l'auto che si trova nel centro operativo mobile andrà automaticamente nel parcheggio del nightclub e quindi noi non dovremo più fare avanti indietro avanti indietro per sostituire le auto come nel glitch di stamattina a questo punto usciamo dal nostro centro operativo mobile e ci dirigiamo nel garage dove abbiamo le LGRH8 ragazzi, io in questo caso ce l'avevo nel B3 e quindi vado nel mio B3 nel garage da dove proveniva quest'auto ricordatevelo che ve l'ho detto all'inizio del video io quest'auto l'ho presa dal B3 poi se non mi credete andate a rivedere il primo minuto del video e vedete da dove ho preso quest'auto quindi automaticamente mi dirà garage pieno perché comunque dovrà essere pieno di LGRH8 e a questo punto andrò a sostituire ragazzi e come vedete nel bit 3 io prima ne avevo 3 di auto ora ne ho 4 4 lgr h8 belle pronte per vendere ovviamente non le ho fatte tutte ora però con vari tentativi detto questo un saluto a tutti al prossimo video